Sono eh, Vincenzo Schiattarella, sono un medico geriatra e sono responsabile di questa RSA dell'AS Napoli 1 Centro. Una RSA ad alto carico assistenziale, cioè noi ci occupiamo di pazienti che sono più gravi. Nell'ASL esistono altre strutture, eh, un'altra ad alto carico assistenziale e altre a medio basso carico assistenziale, cioè che si occupano di pazienti meno gravi da un punto di vista clinico. L'esperienza di questa esercitazione è stata estremamente positiva. A parte il conoscere il mondo del volontariato, il mondo della protezione civile eh, da vicino e eh, ci, ha, mh, ci ha permesso di testare anche le nostre capacità in, in una situazione che eh, si spera sempre che non accada ma che potrebbe accadere. A noi una cosa che ce lo ricorda costantemente è l'odore di zolfo. L'esercitazione ci ha permesso di testare quello che noi avevamo soltanto pensato da un punto di vista teorico, cioè quello di raccogliere i pazienti in un punto raccolta con una sintesi della cartella clinica che permettesse quindi agli altri sanitari cui saranno affidati di gestire al meglio i pazienti un minimo di terapia per poter far fronte ad eventuali carenze nell'immediato, nelle primissime ore oppure nei primissimi giorni e un minimo di bagaglio. Noi in circa due ore abbiamo portato 24 pazienti dai livelli superiori, cioè dal piano terra e dal primo piano, nel punto raccolto che è la nostra palestra, che è, al piano, che è appunto in un, piano, in un terzo livello, un piano eh, per lo più eh, all'aperto ma che ha un, una piccola zona semi -interrato. Uh, questo ci consente, anche, consente agli automezzi di venire senza barriere architettoniche, di favorire quindi il passaggio del paziente dalla struttura all'automezzo, sia se in barella o in sedia a rotelle, oppure insomma, sia capace di eh, deambulare autonomamente.